A volte l'ansia bussa, soffro di vertigini Osservo i silenzi tra i quartieri spenti, rispenti Mi affaccio in un bicchiere di chianti A volte il tempo sembra una gabbia Le onde sui castelli di sabbia Ma io non perdo mai la speranza Anche se il mio carceriere è la rabbia Sai, serve il coraggio per andare avanti in tasca ho pensieri migliori e sorrisi per consolarti Come un lup, la ruota gira ancora come un lup, come un lup Luci, ombra, farina Consapevolezza è una forza Capace di ruotare ogni luna storta Milano dorme Sarebbe il momento perfetto per fuggire via Dalle mie debolezze Quante volte mi sono sentita in difetto Verso me e verso gli altri Quante volte ho detto Forse sono io che non vado bene e mi facevo male. Non permettere mai... Mi voglio liberare Non regalo più, non regalo più niente a nessuno, niente a nessuno per nessun motivo Ora non esisti tu, ma esisto io Io non permetterei mai Sai la vita è un gran casino Ti chiedi se sei tu o il destino A volte ci sbatti la testa A volte ti chiudi in te stessa Ti senti persa ah, E d'altri in cui Non ti senti davvero all'altezza Ma troverai la strada di casa Senti il dovere di cambiare e solo per piacere agli altri non capisci che sei unica nelle tue fragilità, non aver paura di alzare lo sguardo, sei tu l'ostacolo e il traguardo, ma troverai la strada di casa, ti specchierai nei tuoi drammi e risplenderai. Scirai dal fango, il cielo blu cobalto Potrai sentire caldo, potrai sentirti stanca Ma avrai soltanto bisogno di te, ti salverai da sola Avrai soltanto bisogno di te, di nessun altro, nessun altro Ma troverai la strada di casa, ti specchierai nei tuoi drammi E risplenderai ancora come una luna nuova